La Bibbia, lei non ti deluderà mai Circa duemila anni fa venne creato il bestseller fantasy più venduto al mondo Il libro che tutti hanno, ma che ne fosse uno che l'ha letto Ovviamente sto parlando della nostra cara Sacra Bibbia La Bibbia, lei non ti deluderà mai e vi dico che fate male a non leggerla, perché la storia è pure figa, anche se alla fine è spudoratamente da manoscritti di religioni politiste precedenti. Cazzetto! Allora, in poche parole, questo libro è nato all'avventura del signore Barbuto. Ma no, di Babbo Natale! Qui vediamo il nostro diabete alle pese con la creazione del suo mondo e delle creature che ci andranno ad abitare. Ma il nostro signore dalla lunga chioma barbuta è un gran burlone. E preso dalla noia, fece qualche esperimento. Vediamo se le creature da me create resistono se non dare d'acqua. Vediamo cosa fanno se le metto sotto un sole cuocente. Ha! Ha! Ha! Quante risate si fanno con gli Yahweh! In sua compagnia non ci si annoia mai. È un po' come vedere un bambino giocare con le formiche. A raccontarci le sue mirabolanti avventure c'è un uomo. Ma no, Papa Francesco. Mi pare che quello a letto o conosci solo alla lontana la Bibbia. Mi pare ovvio che sto parlando di Padre Cain. Curiosi video andiamo a conoscenza dei fatti che la Chiesa non ci dice o che forse neanche lei conosce. Tutti sanno naturalmente la storia, la storia che narra di, di questo Gesù, di questo figlio di Dio eh, che poi in realtà è Dio stesso eh, che non in realtà non si è mai capita bene sta cosa, ci hanno fatto pure un concilio nel 325 d.C. proprio se lì e spiega bene questa cosa della Trinità ma non ci sono riusciti. è sempre suonata con una grandissima supercazzola, la vita non ti è stato dato e quindi il concetto è ehm, non, non sii buono non ribellarti, sii mansueto eh, si umile, sii povero eh, non lamentarti della sofferenza perché Gesù ha sofferto per te ha sofferto per te e quindi stai buono, non te lamentà, state zitto che intanto noi maniamo e se ingrassamo coi sordi tua ci sono solamente in realtà due righe che parlano della figura di Gesù e ne loda le straordinarie eh, la straordinaria saggezza e insomma la sua straordinaria vita eh, peccato, peccato che in realtà poi gli studiosi hanno scoperto che queste righe sono un falso medievale aggiunto poi postumo alle, agli iscritti di Giuseppe Flavio. E eh, va detto male, va detto male, mi spiace. Ovviamente, questo canale è promosso e come segno della mia approvazione dal mio timbro. E voi cosa ne pensate del suo canale? Conoscete altri canali anche molto piccoli per i del mio timbro? Prima di andare via, vi chiedo un favore per supportare il canale, quello far arrivare questo video a diretto interessato. Pronto padre le Ho Oh, senti, ora ho fatto il su di te. Ora oh, adesso ho finito. Prova di mantenere il patto, lo sai, dai. Quello pare fatto, non fai il paraculo. Sì, proprio quello, di mettere una palla con me con il grande capo. Dai. Guarda che parlo di sotto. E' troppo la crucifero, eh. Non so quanto le conviene, non so che non c'è buoni rapporti con lui. Così se sentiamo, eh. Dai, grande, ciao. Ciao, ciao, ciao.